Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta soffice al cacao e panna. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fegola di patate, uova, zucchero, farina di tipo 00, cacao, panna fresca per dolci, olio di semi di girasole, vanillina, lievito per dolci vanigliato e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina di tipo 00 il cacao amaro la fegola di patate lo zucchero la vanillina le uova Il pizzico di sale, l'olio di semi di girasole e la panna fresca per dolci. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti e 50 secondi a velocità 5. Aggiungere il lievito ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5.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 torta soffice cacao e panna grazie e alla prossima ricetta